Salve a tutti, vi voglio presentare Google Classroom, la vedremo all'interno di G Suite for Education, tutti però possono creare un Google Classroom da un account di Google. Possiamo creare un corso di cui siamo solo noi docenti oppure un co nel corso possiamo invitare altri docenti eh, di eh, altre discipline e eh, si ha così la possibilità di avere la compartecipazione di questi docenti e il numero dei docenti che si possono aggiungere in un corso, oltre a noi, è di eh, 19. Che cos'è Google Classroom? Classroom fa parte... Anche DigiSuite for Education, una suite gratuita di strumenti per la produttività che include mail, documenti e spazio di archiviazione, progettato in collaborazione con gli insegnanti, Classroom consente loro di risparmiare tempo, semplificare l'organizzazione dei corsi e migliorare la comunicazione con gli studenti. Si può accedere a Google Classroom, come vi dicevo, anche indipendentemente da G Suite for Education con un account uh, Google. Le funzioni principali sono quelle che, che uh, integra Google Drive, Docs, Calendar e Gmail. I docenti utilizzano questi strumenti per l'attività di condivisione e di monitoraggio degli studenti. Gli studenti organizzano, elaborano e consegnano il loro lavoro di apprendimento in Google Drive. I docenti mettono a disposizione risorse di lezioni, assegnano i compiti e controllano in tempo reale se gli studenti hanno fatto i compiti e come. Per accedere a Classroom bisogna avere, lo ripeto, un account Google. Si accede da URL classroom.google.com e ci si registra. Per entrare in una classe o crearne una ti chiedono poi se vuoi farlo come docente o come studente. I vantaggi di usare Classroom sono la semplicità di configurazione. I docenti possono invitare gli studenti per mail o con codice della classe, l'economia di tempo, immediata la correzione dei compiti online. Gestione efficace, gli studenti prendono visione dei loro compiti e hanno a disposizione i materiali per lo studio e la consultazione, rispondono a questionari, accedono a schede di approfondimento, leggono gli avvisi e istruzioni del docente sugli appuntamenti, le scadenze e le cose da fare. Gli, gli studenti possono essere abilitati ad aggiungere uh, poste e uh, commenti ora andiamo a vedere come uh, funziona Google Classroom in una nuova scheda andiamo a digitare Classroom Google Ho sbagliato. Ok. E uh, accedo ora a la prima. Il primo risultato Google Classroom. Voglio accedere però con un account G Suite, quindi vado a sceglierlo tra i miei account. Comunque volevo farvi vedere che ho eh, lo, una, una Classroom esterna oppure a G Suite, tutti i corsi a cui partecipo e che ho creato. Entro con un account G Suite. E uh, qui trovo uh, tutti i uh, corsi uh, che ho creato e a cui uh, partecipo. Posso andare a creare un uh, nuovo corso con il più. Infatti mi dà la possibilità di creare un nuovo corso, di iscrivermi ad, ad un corso se invitata ad esempio da un collega con il codice della sua classe a parteciparvi come docente. Andiamo noi a creare un nuovo corso, digitiamo il nome del corso, terza A, e andiamo a creare la materia, mettiamo filosofia, avrei potuto creare anche un mega corso interdisciplinare tra gli utenti della, eh, tra gli insegnanti della classe, ma vabbè per il momento metto come materia filosofia crea. Intanto la eh, classe si sta creando con. Eh, bisogna attendere un attimo mh, la creazione della classe e vedremo. La vedremo eh, tra poco comparire. Ed è questa. Questa è la classe te, eh, terza A. Vi faccio notare che abbiamo il codice del corso della classe che uh, potremo andare a, ad inviare ai nostri studenti perché si associano alla classe. Questa modalità dell'invio del codice della classe forse è la più semplice per far iscrivere gli studenti. Abbiamo un link di Meet che eh, poi andremo a generare, eh, a generarlo, questo link eh, più avanti. E, uh, nella parte eh, centrale, noi ci troviamo nello stream del corso, lo stream è praticamente la zona vetrina di quello che succede in uh, tutto il corso e serve per inviare uh, dei uh, messaggi, ritroviamo nello stream uh, tutte, tutti gli appuntamenti della classe eh, sono visibili eh, quindi tutti gli annunci e nella parte destra i lavori in uh, scadenza. Mm, eh, importante è che eh, possiamo andare dalla rotella nei dettagli del corso: vedete, terza A, potrei anche a poi descrivere il corso. Esempio, formazione della classe o d'altro. Il resto poi mi dà anche qui il codice del corso e me lo rende visibile, visualizza, me lo, me lo rende visibile in grande oppure mi rende. Eh, dà la possibilità di copiarlo per inviarlo poi ho eh, nei generali lo stream e posso decidere se eh, gli studenti possono aggiungere eh, post e rispondere alle domande se, eh, il, eh, eh, eh, rispondere con commenti e se gli studenti possono aggiungere solo commenti o se gli insegnanti possono aggiungere eh, del, dei post direi che per il momento seleziono gli studenti possono aggiungere solo commenti che potrò modificarlo il riepilogo per il tutore eh, attivo anche da qui potrei generare il link di Meet, vediamo dopo e eh, il resto eh, lo eh, andremo a settare eh, su, eh, in base alle nostre necessità successive. Ok, eh, chiudo le impostazioni del corso, le tue mie modifiche non sono state eh, salvate non le ho salvate e quindi a nulla vado a salvare le modifiche che ho eh, fatto ok me le ha salvate ora eh, potete vedere che eh, la, questa classe è connessa eh, a tutte le applicazioni di google ok e eh, ora possiamo eh, caricare una foto o selezionare un tema per la classe. In seleziona tema o le proposte mh, del, dei banner che, eh, messi a disposizione da Classroom e suddivisi per categoria. Chiudo. Posso aggiungere una foto invece dal mio uh, computer, ne aggiungerò una uh, qualsiasi per uh, vedere la uh, funzionalità dalle mie foto. Ad esempio potrei aggiungere uh, questa, vediamo com'è sì posso aggiungere questa allora la trascino qui vediamo speriamo che sia grande abbastanza mi dice lei che è troppo piccola quindi ne seleziono né eh, individuo un'altra che sia di dimensioni maggiori esempio questa la trascino speriamo che questa volta non sia troppo piccola, ecco, e mi, eh, faccio il ritaglio, seleziona tema classe, e tra poco ecco selezionato il tema della classe. Eh, siamo, eh, come vi dicevo, nella zona dello stream, e uh, qui posso inviare un uh, primo messaggio di uh, benvenuto alla classe. Vedete che ho la possibilità in per di mandarlo alla terza A o, oppure alle altre uh, classi di cui sono docente. Posso inviarlo a tutti gli studenti. Nel caso fossero iscritti gli studenti, li vedrei comparire qui e potrei mandarlo solo ad alcuni degli studenti. Questa eh, potenzialità è molto importante in, in tutti i messaggi che posso mandare perché eh, mi permette di eh, seguire... In, in modo individualizzato alcuni studenti che abbisognano di uh, consigli ulteriori o di materiali aggiuntivi. Pertanto è una funzione che serve per l'inclusione. Ok, eh, scrivo il messaggio del corso. Benvenute e benvenuti nel corso della classe potrei aggiungere altre cose ho la possibilità con aggiungi di inserire una serie di cose per esempio un documento da Google Drive un link, un file dal mio computer o un video YouTube Proviamo a ad andare in Google Drive, a prendere un, un, un qualsiasi uh, documento. Vabbè, prendo questo per vedere la funzionalità. Ok, ho aggiunto un, un documento di accompagnamento, potrei aggiungere anche un. un video youtube vediamo se lo troviamo con la ricerca benvenuti benvenute lauro antichi vediamo se ne trovo uno ok cerco se lo trovo se no non lo, lo aggiungerò ecco ne prendo uno eh, qualsiasi benvenuto che ho eh, già preparato, potrei comunque prepararlo eh, in maniera mirata per questa classe, lo aggiungo e ho aggiunto anche un video di eh, benvenuto. Potrei ora eh, pubblicare subito questo post oppure eh, programmare la pubblicazione eh, dopo, programma. Esempio, eh, tra qualche giorno potrei anche eh, cambiare l'orario della programmazione, lo annullo, quindi lo potrei anche posticipare attraverso il calendario. Okay. Poi, eh, oppure potrei anche salvarlo come bozza e eh, poi riprenderlo e successivamente pubblicarlo. Lo pubblico. Come vedete a tutti gli studenti della classe che anche si iscriveranno alla classe pubblica e eh, questo messaggio eh, compare, come vedete, nello stream con i suoi allegati. È un modo di comunicazione, questo co, eh, perfetto per essere a contatto diretto eh, con la classe. E pertanto il post può anche essere è interattivo perché può essere commentato, come potete vedere. Ora mi collego a persone per invitare tanto gli studenti che i docenti. Mi basta cliccare sul più. Per invitare gli insegnanti posso digitare un nome o un indirizzo mail dell'insegnante, invita, comparirà in grigio finché non accetta l'invito di aderire alla classe. Così posso invitare gli studenti manualmente digitando un nome ad esempio a prova studente mi viene fuori invito questa procedura è molto lunga ma eh, potrebbe essere facilitata dall'inserimento qui del nome di un gruppo di studenti che corrispondono alla classe se l'amministratore ha fatto il gruppo classe eh, digito il nome anche di un altro studente, lo invito e eh, così ho due studenti del... invitati al corso. Naturalmente risultano sempre in grigio perché non hanno ancora accettato l'invito. Come vi dicevo, molto più semplice se gli studenti si iscrivono con il codice della classe che è stato loro inviato. Potrei anche decidere di eliminare uno studente selezionando la casella e selezionando poi dalle azioni rimuovi se mi accorgessi che questo studente ha utilizzato un codice della classe ma non fa parte del gruppo classe. Ritorno ora nel, nello stream e mi collego ai lavori del corso. Questa zona è il cuore dell'attività della classe. Questa è una zona molto interessante perché è qui che avviene tutta quanta praticamente la formazione rispetto ai contenuti. Mi Uh, dà la possibilità di assegnare al, al uh, corso uh, compiti e domande, utilizzare gli argomenti per organizzare i lavori del corso in moduli o unità et, ed è collegata a Meet sempre, a Google Calendar e a una cartella di uh, Drive che è stata creata appositamente per il corso in automatico. Come è stato creato in automatico un Google Calendar per il corso. Il vado in Crea e la possibilità di creare un compito, un compito con quiz, una domanda, materiale, riutilizzare un post, un argomento. Vado in Crea compito. L'argomento lo metto eh, da qui, infatti crea argomento, inserirò filosofia e eh, poi vado a vedere che questo argomento è eh, stato in automatico assegnato a tutti gli studenti della classe terza, quindi... In tutti gli studenti, anche qui potrei dedicarlo a semplicemente ad alcuni studenti se fossero registrati per dare un lavoro aggiuntivo di recupero ad uno di loro. Il titolo metto il titolo: questo è molto importante. Socrate, eh, istruzioni. Uh, completa ad esempio la presentazione. Infatti, posso con aggiungi aggiungere un documento di Google Drive che ho preparato per gli studenti un, o un link, un file o un video YouTube. Ok, vado e, oppure creare direttamente un documento, una presentazione dei fogli, disegni e modulo. Utilizzo aggiungi, aggiungi da Google Drive e vado a cercare il documento che ho eh, preparato di presentazione di Google Drive. Eh, voglio che gli studenti in questo caso possono modificare il file per creare un documento collaborativo di presentazione su Drive. Quindi seleziono questa. Nel caso volessi invece che ciascuno un studente potesse avere una eh, copia personalizzata e non eh, di gruppo, potrei fare crea una copia per ogni studente, potrei anche decidere se fosse un'altra tipologia di documento eh, allegato che gli studenti possono solo visualizzare il file, ok? E, ehm, Posso mettere poi una data di scadenza e un'ora di scadenza attraverso il calendario. Il giugno, mettiamo il 20 giugno, mettiamo un'ora facoltativa 14.00. Ok, quindi ho eh, inserito, l'ho assegnato, quindi assegna. È stato salvato, il nome c'è, tutte le istruzioni ci sono. Vado in assegna. Il compito è stato assegnato. Se, uh, come potete vedere da qui, scadenza il 20 giugno. Potrei anche modificare, eliminare, copiare il link di uh, questo compito che ho creato. Se vado sullo stream, posso vedere che eh, ho pubblicato un nuovo compito che eh, si chiama eh, Socrate. Okay. Quindi è stato anche questo, eh, è stato assegnato. Ritorno nei lavori del corso, vedete che ho eh, qui eh, di nuovo il compito che ho segnato. posso eh, andare a vedere il calendario, questo è uno dei calendari che, creati da Google dentro il corso e dentro questo calendario posso vedere soltanto i compiti che sono stati eh, assegnati alle mie classi. E vedete che il 20 giugno sono stati, è stato assegnato un compito Piaget e un compito Socrate. Okay. Questa è funzione del calendario per visualizzare quelli che sono i compiti e gli appuntamenti è sicuramente molto interessante. Ok, procediamo nei lavori del corso ora. Andiamo ora a creare un compito con quiz. Dobbiamo mettere un titolo e mettiamo Socrate, istruzioni, rispondi alle domande. E poi andiamo nella parte destra. Sarà per tutti gli studenti della terza A. Potrei anche assegnarlo ad altri studenti delle altre classi. Ad esempio, Formazione 2020. Ok, potrei se volessi ero via l'altra classe magari, eh, decidere di somministrarlo solo ad alcuni studenti della classe che compariranno qui eh, sotto tutti gli studenti una volta che si sono registrati, potrei dare una scadenza attraverso il calendario ad esempio eh, facciamo eh, il 25 giugno potrei mettere un'ora 15 ad esempio e 30 metto i puntini 15.30 con l'ora della scadenza, potrei se l'avessi eh, fatta allegare anche una griglia di valutazione perché gli studenti conoscano mh, i criteri di valutazione, aggiungo un uh, blank quiz da uh, Google Moduli metto un titolo Socrate descrivo il modulo era Socrate in title question metterò Uh, poiché voglio sapere uh, quali nome e cognome degli studenti che risponderanno nome cognome cognome eh, sarà non una scelta multipla ma una risposta breve rendo obbligatoria questa risposta adesso correggo questo l'ho scritto male ok e, um, e e sono e aggiungo una domanda, questa volta a, uh, scelta multipla posso scrivere chi era Socrate punto di domanda nell'opzione eh, 1 nell posso scrivere un Filosofo, nella altra opzione posso scrivere un letterato. Potrei anche aggiungere un'immagine, cercandola, potrei caricarla al computer, fotocamera, tramite URL, foto, Google Drive, oppure ricercando le immagini in, uh, nel web, Socrate. Ok, invio. Circo le immagini, ne scelgo una che mi sembra adatta, inseriamo questa, sì, mi ha aggiunto l'immagine, potrei aggiungerla anche a un filosofo l'immagine. Faccio la mia ricerca delle immagini. Scelgo questa. Okay. E ehm, poi eh, vado a inserire la chiave di risposta, scegliendo la risposta corretta e assegnando il punteggio che voglio, eh, Massimo, che voglio, che, eh, è il che voglio attribuire. Non faccio invia. Vado ehm, quindi chiudo il. questa domanda e vedete che il ho dato la, la scadenza e posso andare a, ad assegnare il a compito. Ora ad assegnare il compito. Salvato mi dice assegno il compito. Quindi il compito Socrate è stato assegnato. Visualizzo il compito. E eh, potrei... Eh, inviarlo anche, un inviami una copia delle mie risposte. Invia. Bene. Chiudo Socrate. Esci. E eh, posso visualizzare il compito da qui e vedete che eh, è stato assegnato a, a tutti gli studenti, e lo eh, posso ordinare per stato eh, o per nome e eh, clicco su importa voti. Dice vuoi importare le note da Socrate? Importa voti, importazione in corso. Naturalmente non ho studenti che eh, beh, abbiano fatto il test. I punti che sono stati assegnati sono eh, 5 punti. Andiamo ora a vedere chiudiamo questo andiamo ritorniamo nel, nel nostro sito e vediamo che quando era stato assegnato il uh, compito nel uh, calendario Compito Socrate, era stato assegnato il 25 giugno questo nuovo compito. Ritorno ora alla visualizzazione della classe, vado in stream e vedo che è comparso un nuovo compito su Socrate è stato pubblicato un nuovo compito. Volevo prima di vediamo anche i voti, i voti non sono stati ancora assegnati perché nessuno ha fatto il, il compito. Mi premeva mostrarvi altre cose. Volevo generare un, il link di Meet, vado un attimo sui lavori del corso, prima di generare il link a Meet, vado su uh, Google Calendar, questo è il calendario uh, completo di uh, Google che mi viene reso disponibile Insieme all'altro calendario che vi ho mostrato prima e potrei anche da qui fissare poi un incontro, in, uh, una qualche scadenza o incontro. Mettiamo giovedì 4, potrei uh, aggiungere una videoconferenza di Meet. Partecipa con Google Meet, salva, quindi e mi riporta poi a Meet che sarà in uh, fase di, di avvio. Posso aggiungere un titolo. Esempio, incontro finale. Vedete che eh, qui ho il, le date che posso anche cambiare, gli orari che posso anche cambiare e eh, salvo. L'incontro finale è alle 4.30 dalle 4.30 alle 5.30 del pomeriggio, il 4 eh, giugno. Questo era molto eh, importante, vedere anche il calendar. Ritorno nello stream. Vado a generare il link di Meet, ma lo faccio da impostazioni avrei potuto farlo anche da lì, genera link di Meet e mi ha generato il link di Meet, posso rendere visibile agli studenti il link oppure disattivarlo per il momento, lo rendo, lo disattivo, per il momento lo aprirò nel momento del, della web conferencing, salva e eh, ho generato anche il link per Meet Meet è l'applicazione di web conferencing che è associata a Classroom che permette di interagire con video lezioni della classe ecco dice infatti non c'è nessun altro qui perché non è ancora aperto e che compartecipa poi parteciperò al webinar che mi dà il codice qui del del webinar che darò, ma i miei studenti si comunque collocheranno dall'interno di, di eh, Classroom. Questo è tutto con questa schermata eh, finale, e vi saluto e interrompo la registrazione. Arrivederci.